Prendiamoci cura della nostra salute, affidiamoci ai consigli dei medici. Prendiamoci cura uno dell'altro, desideriamo il meglio per le persone e favoriamo la ricerca in campo medico. Prendiamoci cura dello sport, fare attività fisica produce endorfine, gli ormoni del benessere.